Adesso vi spiego, carissimi, che tipo di metodologia si deve usare per fare uno studio storico-critico delle Sacre Scritture. È una cosa un po' semplice, ma sarà di grande utilità. Guardate questo filmato di queste foto, state attenti. Ecco, per esempio, vedete, c'è una fotografia. Un ragazzo in bicicletta, siamo negli anni 50, Engelbergen, e poi un'altra bicicletta senza il muro. Questa è moderna, vedete, a colori. Perfetto, ci aspettate un attimo, c'è un'altra foto di questo genere, passato e presente, passato in alto bianco e nero, vedete un canale con un ponte, adesso le case sono completamente ristrutturate, una strada è sopra il corso d'acqua e il ponte non c'è più, passato e presente. Ah, qua vedete, sopra delle macchine vecchie e brutte. Io ho fotografato. Ho fotografato, vedete, anche quell'uomo che si allontana. Il caseggiato è tutto vecchio da, da ristrutturare. Guardate sotto, ristrutturato con macchine nuove, belle, perfette. Sopra macchine brutte. Qua stessa cosa, a sinistra, un calesse, una foto antica. Qua, vedete, due turisti. li ho oscurati il volto. Stesso luogo, però qui siamo adesso. Il turista è, con i jeans. Ecco, vedete, di nuovo... La foto di prima passate presente. Bene, tenete ben impresse queste immagini. Mi raccomando, eh? tenetele bene impresse, eccoci di nuovo in studio. Allora, attenzione, a me può anche non stare assolutamente bene quel muro di fronte all'entrata, che mi interessava perché è oggetto della mia indagine. L'entrata sta per un versetto, per una situazione, però addirittura per una pericope. E ancora mi può stare ancora, diciamo, antipatico quel ragazzo che in bicicletta passa e mi rovina la, la veduta, che invece nella foto sotto a colori, non c'è il muro, non c'è neanche i ragazzi in bici. Io in mano quel testo. Eh però devo fare la ricerca per vedere come si è arrivati da quella foto in bianca e nera a quella a colori. Manifattura? Parliamo della manifattura? Avete visto quelle, quelle, quelle carcasse di macchine che erano là? Non erano secondo il piano di Dio, probabilmente. Quella manifattura sta per, eh, come la foto in bianca e nero, per la situazione storica, per quello che pensavano all'epoca i figli di Israele. E noi abbiamo le scritture fotografate, sono fotografie. Abbiamo i testi, quelli fotografie di stessa ambientazione, stessi personaggi. Sotto invece, abbiamo tutto ristrutturato. Le macchine sono nuove, parcheggiate molto bene. Non c'è più quel deposito. Vogliamo parlare del calesse? E colpa mia se quando vado a fare gli scavi trovo il calesse di fianco al muro, dove nell'altra fo nell foto ci sono due ragazzi vestiti anche in una maniera abbastanza discutibile, e in fondo la chiesa. Eh, però non è colpa mia se mentre vado a scavare trovo il calesse, o trovo il ragazzo bianco e nero con la bicicletta, o trovo la manifattura tutta distrutta con rottami di automobili. O vogliamo parlare, e concludo, dell'altra foto, quella col fiume, molto bella e suggestiva con un ponte sulla strada, vi avete visto, vi ricordate, e sotto addirittura la strada che copre il fiume, e non c'è più bisogno del ponte il ponte non c'è più e ma è colpa mia cosa posso dire che il ponte non è biblico o non è biblica l'acqua e però se i miei testi del nuovo testamento sono in quel contesto ci può essere un ragazzo che nella foto in bianco e nero rovina ciò che a me interessava ci può essere il calesse ci possono essere dei rottami ci può essere anche dell'acqua un fiume suggestivo quel ponte non c'è più noi facciamo quel genere di ricerca lì, noi andiamo a vedere quell'ambientazione, quelle cose e in quelle foto bibliche c'è il nostro Signore con la sua dottrina, la sua verità, la sua divinità. E intorno a sé abbiamo dei rottami, ma non è il secondo il pensiero di Dio. Sono fotografie. Se io non faccio quella foto non potrò mai capire, perché poi si è arrivati oggi ad avere. La piazza il parcheggio perfetto, la ristrutturazione, la strada senza acqua, non c'è il ponte, quell'orribile muro con quel ragazzo in bicicletta in bianco e nero che dava la schiena, magari c'è una ragazza in bicicletta che invece non mi dà la schiena. Capite? Quindi dire non è biblico, sono testi che non sono ispirati, che non sono canonici, vuol dire avere soltanto la fotografia nuova, sotto e non capire il contesto, cosa è successo e perché siamo arrivati fino a qua. Ciao, alla puntata numero 3 di Metodologia.